buonasera a tutti e grazie innanzitutto sia agli organizzatori, ai padroni di casa stavo dicendo me, che ti voglio l'olio l'olio e l'azienda sono, eh? eh? no, sono di vetralla viterbo, siamo nella puccia io no naturalmente l'azienda la traldi, anzi l'azienda boni che produce l'olio traldi ha tre oli sul mercato tutti e tre sono sull'unio del citati sulla guida uno come diceva Giorgione è il Caninese in purezza no, no, no, no. si chiama Eximus perché è la zona dove ha sede l'azienda siamo appunto a Petralla, la località La Carrozza, la zona della Tuscia l'antica Etruria e l'azienda è molto attenta anche al discorso della territorialità quindi ha voluto dare ai creoli tre nomi che richiamano i tre popoli che si sono avvicendati in quel territorio gli etruschi, i greci e i romani quindi loro si chiamano Electia, Atos e E Exinios è il nome Vultiva, il caninese di purezza poi abbiamo due blend, Electia, che è fatto anche oltre che di caninese Decino, Pendolino, Moraiolo e Frantoio e poi abbiamo questo blend qui, Atos, che è solamente di Frantoio e Moraiolo non mi soffermo sulle caratteristiche perché già Giorgione ha detto qualcosa più di qualcosa precedentemente sicuramente aggiungerà dell'altro sulle sue caratteristiche organolettiche e sugli abbinamenti tengo eh, a precisare che eh, l'azienda è sul mercato da soli 4 anni però già ha discosso dei buoni risultati il fatto è, partita di essere... bene, è partita bene già il fatto di essere qui con voi e tra voi per noi è un grande onore e non posso non citare un altro riconoscimento che si era anche sulla bottiglia perché in un test internazionale di New York lo scorso mese questo blend Atos, che andrete ad assaggiare e ci fa piacere conoscere il vostro giudizio anche laddove non dovesse essere positivo perché le critiche aiutano, aiutano a far crescere, questo è stato giudicato best in classe, quindi il migliore attualmente campione in carica, non ci possiamo togliere altre Qual soddisfazioni. È la blend non ci possiamo togliere altre soddisfazioni in altri campi ma abbiamo un campione del mondo stasera presente in bottiglia wow! l'azienda è a conduzione familiare, ci tengo a dirlo è tutto merito e frutto, è il caso di dirlo, di Elisabetta Raldi, la capostipite, la mamma e di Francesca Boni, la figlia, che eh, per non citare tutte le, le accortezze che si fanno perché già il collega che mi ha preceduto ha detto tutto sulla raccolta, sulla mollitura e quant'altro chiudo con una battuta che dice sempre Elisabetta Tralli che a questi ulivi che si trovano a Petalla l'azienda 150 ettari di cui 31 di uliveto manca solo l'ovetto sbattuto alla mattina perché proprio la passione, la cura e gli accorgimenti che non noi tutti ma devo dire che stasera ci sono degli ottimi oli, è inutile fare qua dei paragoni delle classifiche sono tutti ottimi oli ma sono frutti non della casualità sicuramente ma di una cura e di una passione che ciascuno di noi ci mette. Poi dentro la bottiglia c'è il territorio, quindi questo olio come diceva giustamente lui ha delle caratteristiche che in questo caso sono quelle date dal frantoio e dal moraiolo o dagli altri culti per il frantoio. Allora, eh, quando si parla di moraiolo e frantoio, non è che il moraiolo che sta a Montefalco che sta a Giano o che sta a bello o che sta in Toscana e guarda uguale a loro questa là. È la varietà che è la stessa. Ma il territorio, l'esposizione, il tipo di che tessitura del terreno modificano fortemente quelle che sono le caratteristiche del prodotto finale che poi. Tocca. Quindi tocca tutto. A... No, grazie. Sì. grazie. Grazie a voi. No, spetta dove vai? Arriviamo. Allora, se dire già quando si verza che grande profumo che arriva su, allora qui non c'è bisogno manco di scaldare, il molaiolo ha una carica poligenolica che pochissimi anche oli, questo vuol dire che è più buono o meno buono, ma è che è veramente molto qui il tutto è un pochino sedato dal fantoio che è un'altra varietà comunque importante, ma che ha degli aspetti un pochino più dolci, ma tra virgolette, perché poi non, vedo questo, non è vero neanche questo, perché il Cino ha una carica romantica molto più forte da noi, nel poi di Toscana già è molto più forte. Loro stanno tra noi, e la Toscana, perché la luce sta lì, e il tipo di terreno a di disposizione che hanno questi liti fa sì che quest'olio abbia una bella potenza. Adesso noi lo andiamo a ciucciare e vediamo di questi che cosa c'è. Qui il carciofo, come si dice, da impazzi, a me, poi votarsi un altro, ma voi avvertite immediatamente che si cuore non dietro, ma davanti. Cioè voi avete la sensazione, dopo aver mangiato anche un soggetto di quest'olio, una grande predisposizione a mangiare, molto più degli altri. Cioè questo maiolo vi salta e vi lascia la bocca quasi secca, quasi che non avete neanche assaggiato, no? una bocca molto forte non è disposta a mangiare quindi questo olio va messo su piatti anche grassi su piatti importanti con la sua struttura perché comunque non fa da secondo lo fa da sistemario ha un potere condente molto alto poi con l'incalzo sicuramente dà un'esplosione di pace romana molto rapida, ma non con questo molto importante non vogliamo parlare ancora allora si sente anche la raccolta fresca cioè è stato raccolto per loro il termine anticipato sì, è sbagliato perché c'è raccolta anticipata no, è stata fatta quando lavora perché rispetto alla massa per cioè quel discorso della risa che facevamo prima si dice anticipata. loro perdono anche se poi il vostro, non ancora ce no. l'abbiamo a tre chilometri distanza. allora tempo. si va a molire e loro pagano e qui di una portata quest'oggi che viene poi tutta la casa obiettivamente è una impresa coraggiosa perché se aspettassero di più queste cose più non le avrebbe ma sicuramente potrebbero a casa di sogno però non sarebbero un'eccellenza non sarebbero così inconoscibili. il monaiolo è molto potente il prodotto io lo consiglio un pochino meno ma se tutti sono raccolti nella giusta maniera e con bene danno questo prodotto che è rotondissimo è veramente un Complimenti. grazie, grazie. Adesso che si mangia, suficiti, tu se manca, sono qualcosa di più bella. a fare una